Ciao ragazzi, oggi torniamo a parlare di Sonov Mini e vediamo come si collega il Sonov Mini ha una presa a muro, quindi una presa di quelle che troviamo nelle scatolette 503. Facciamo questo per rendere questa presa smart, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tramite l'applicazione del Sonoff, che è la Heavy link possiamo attivare e disattivare la presa. Questo è un video richiesta, me l'avete chiesto in due persone, non avevo pensato di creare questo video perché io utilizzo queste prese in casa mia, che sono comodissime, perché le posso spostare, eh, come sapete, nella, come si chiama, nelle varie stanze della casa, ma magari qualcuno ha qualche esigenza particolare, gli servono le prese a filo perché magari eh, deve collegarle, dietro il televisore o magari dietro un mobile, quindi una presa del genere può risultare scomoda niente oggi vediamo come si effettua il collegamento che tra l'altro è semplicissimo basta staccare i due cavi dalla presa collegarli al sonoff e poi dal Sonov alla presa quindi anche il video sarà cortissimo, niente adesso vi faccio vedere come ho effettuato il collegamento Il collegamento del neutro si può effettuare in due modi, eh, ora ve li faccio vedere sia fisicamente ma anche vi faccio un disegnino come faccio di solito eh, così almeno avete un esempio scritto, vediamo la prima tipologia di collegamento che è quella che ho testato a casa mia per un paio di giorni allora fase neutro che arrivano dalla scatola di derivazione, neutro che è collegato alla presa, poi esce dall'altro punto della presa e viene collegato al son off in uno dei primi due punti. Vi ricordo che i primi due punti sono collegati come se fossero un ponte e sono predisposti per il neutro. Poi fase che arriva dalla scatola di derivazione, collegamento al terzo punto dove c'è scritto l-IN, poi quarto punto dove c'è scritto L-OUT, esce e viene effettuato il collegamento di nuovo alla presa. Seconda tipologia di collegamento, scatola di derivazione, neutro che si collega in uno dei due punti del SONOFF MINI, dall'altro punto esce e viene collegato alla presa. Scatola di derivazione, fase, viene collegata al terzo punto dove c'è scritto L-IN, esce dal quarto punto che è questo come vedete dove c'è scritto L out e viene collegata alla presa vediamo prima come ho effettuato io il collegamento a casa mia allora il neutro che era collegato direttamente alla presa ho creato un ponte e l'ho collegato in uno dei due punti del Sonoff Mini la fase che era collegata alla presa l'ho staccata e l'ho collegata direttamente al sonoff ricordatevi terzo punto poi l'ho fatta uscire e l'ho collegata di nuovo direttamente alla presa seconda tipologia di collegamento sia la fase che il neutro sono collegati direttamente al sonoff neutro secondo punto fase terzo punto e poi chiaramente devono uscire e andare collegati alla presa secondo punto esce il neutro e va collegato alla presa Quarto punto dove c'è scritto L-out, uscita della fase e collegata alla presa. Tramite l'applicazione Evilink possiamo attivare o disattivare la corrente. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale attivando la campanella così con il mio prossimo video sarete informati. Buona settimana.